Un saluto a tutti, mi chiamo Silvana, ho 52 anni, sono un'impiegata commerciale e mi piace molto cucinare e fare dei dolci. L'ho sempre fatto am amatorialmente, non ho mai seguito corsi di cucina, non ho mai seguito corsi di pesticeria, eh, ho sempre mh, fatto le ricette guardandole dai libri come si faceva una volta perché comunque 52 anni vuol dire che all'inizio noi abbiamo utilizzato i libri, poi ci siamo evoluti e abbiamo iniziato comunque a guardare le trasmissioni televisive, a cercare sui social e ehm, devo dire che i risultati che ho ottenuto non, non sono male insomma ho imparato a fare tante cose e eh, ce ne sono alcune che mi vengono anche abbastanza bene non dico non sono perfetta perché non, non lo sono mai stata eh, mi piace eh, provare e soprattutto spesso e volentieri il, io cambio le ricette a modo mio me le, me le personalizzo perché mi piace magari eh, fare cose nuove Cercando in internet, non mi ricordo quale ricetta, mi sono imbattuta nel, su YouTube nello chef Andrea Di Giglio. Ho iniziato a guardare i suoi video e devo dire che mi sono piaciuti molto perché eh, lo chef ha un modo di spiegare veramente meraviglioso. Eh, mi sono appassionata quindi a, a quello che diceva, alle ricette che faceva e eh, per curiosità sono andata a vedere nella sua accademia i corsi che proponeva lì per lì devo essere sincera eh, era un po titubante penso come tutti anche perché eh, non avendo mai fatto corsi mh, ma mi servirà non mi servirà fondamentalmente sono già abbastanza brava non è che mi serva tanto poi comunque ho guardato le recensioni che hanno fatto anche altri altre persone che come me l'hanno acquistato e mi sono fatta convincere allora ho chiesto a mio marito un regalo per Natale e mi sono fatta regalare il corso base. Devo dire che eh, da subito mi è piaciuto tantissimo eh, appro approcciarmi alla, al mondo dell'Accademia dell di Giglio. Il, è, un modo di, è un mondo molto particolare perché eh, non è fatto di sole ricette ma è fatto di spiegazioni e spiegazioni che ti insegnano e ti fanno capire il perché delle cose e il perché soprattutto le volte eh, le ricette non ti vengono e le sbagli. E ho iniziato anche a seguire le dirette sui social, io le seguo su Instagram e eh, mi è piaciuto appunto anche il fatto che lo chef si metta a disposizione di tutti, sia corsisti che non, da spiegazioni e, eh, ed è sempre molto disponibile. Oltretutto nella sezione del, dei corsi c'è un'apposita, cioè puoi chiedere informazioni, puoi eh, chiedere assistenza e in, in brevissimo tempo ti viene risposto. Logicamente non, non subito, però in tempi molto brevi. Mi è capitato anche di contattare Fiorella telefonicamente, che Fiorella si occupa appunto dell'assistenza. Dell e... Ehm, mi sono trovata a parlare con lei come se parlassi con una vecchia amica disponibilissima, molto gentile, e mi ha spiegato alcune cose e devo dire sono rimasta proprio soddisfatta. Quindi eh, non contenta di un co del corso base, non perché non, non, non del corso ma perché mi sembrava poco, ho acquistato anche il corso pasticceria da forno. Anche quello è un corso molto bello, eh, è bello vedere fare le ricette e, e la spiegazione del perché vengono fatte. Ho già provato a fare alcune cose che mi sono tra l'altro venute e per le quali mi hanno fatto veramente complimenti tutti quanti. Io eh, ringrazio i miei colleghi di lavoro e eh, i miei parenti più vicini che eh, hanno la possibilità di assaggiare i miei esperimenti e devo dire che da quando ho iniziato a fare il corso eh, mi hanno detto che la differenza si sente, si vede eh, anche nella, diciamo, nel modo di proporre il, il dolce. Poi ho scoperto, eh, sempre seguendo le dirette di Instagram, che eh, era in uscita questo nuovo corso sui bilanciamenti. Potevo farmelo sfuggire. No, non, è per, non, sono, non sono capace, quindi ho acquistato anche il corso dei bilanciamenti e ho, che ho appena iniziato a guardare e devo dire che eh, già nelle prime lezioni mi sta appassionando tantissimo. Eh, non sono una appassionata di matematica, sono convinta che prima o poi mh, dovrò eh, impegnarmi un po' di più per cercare di capire appunto il perché di queste cose ma eh, lo chef è talmente bravo nelle spiegazioni che sono sicura riuscirò anche a capire eh, tutti i passaggi matematici matematici che verranno fatti per determinate eh, cose quindi eh, datemi retta fatevi un regalo fatevi fare un regalo regalatevi un corso dell'accademia di giglio e vi dirò di più sono come le ciliegie, uno tira l'altro, non, non penso vi fermerete a uno, farete come me. Io da uno sono arrivata già a tre. Avendo la possibilità avrei già preso tutti quanti i corsi, però devo fare un po' per volta come tante persone, purtroppo eh, dobbiamo gestire le entrate e quindi intanto inizio con questi e, e poi successivamente vedrò di prendere appunto i corsi restanti. Quindi come vi dicevo non, non fatevi sfuggire questa occasione, fatevi questo regalo, fatevelo fare, ma seguite i corsi dell'Accademia di Giglio. Io sono sicura che come me ne resterete veramente soddisfatti e inviterete altre persone a intraprendere questo meraviglioso percorso con lo chef Andrea di Giglio. Grazie a tutti per l'attenzione e spero di trovarvi nei corsi e nelle dirette. Ciao a tutti!